Allora, salve da Italia Zulu 4, Victor Sierra, vinco quasi sempre, quasi che mi frega, e ovviamente dall'ingegnere Kobaschi. Eh, volevo parlare oggi della costruzione e eh, della realizzazione di una bobina per un dipolo accorciato, cioè per ridurre la lunghezza fisica del dipolo, precisamente per la banda dei 40 metri. E tutto è nato da una mail di un collega, Novello M, Enrico, Italia Uniform 1 Quebec, My Quebec. Tutta la mia vicinanza morale per il doppio Quebec nel call. Mi immagino la fatica. E, e appunto dicevo: ha realizzato questa antenna, eh, ha provato a realizzare questa antenna, addirittura un dipolo multibanda, e per la banda dei 40 metri ha accorciato. Caricato, quindi per avere una lunghezza fisica eh, inferiore e, ed era molto in difficoltà innanzitutto complimenti per il coraggio che la prima antenna che realizzi inizi con una bobina eh, con un'antenna caricata eh, molti molti colleghi om non hanno tanto spazio e quindi le alternative sono ben poche Ho una verticale se hai un tetto accessibile o se no un pezzo di dipolo o, e se vuoi fare qualcosa in 40 metri molto spesso ti tocca ridurre la lunghezza fisica dell'antenna. Niente, eh, vediamo come si costruisce la bobina, come la realizzo io eh, in un modo ritengo abbastanza semplice eh, utilizzando radio utilitario eh, partendo dalle misure eh, che erano fornite da eh, Enrico. Allora, questa è l'antenna. Io utilizzo sempre il radio utilitario. Eh, le misure nel, nel progetto, nello schema che mi è stato inviato, sono lunghezza totale a tutta la disposizione 13 metri. Distanza della bobina dal centro 5 metri, diametro del conduttore 1 mm. E, e Frequenza 7,1, quindi per la banda dei 40 metri. Il programma mi calcola un'indottanza della, della bobina pari a 28.36 µH. Quindi adesso passiamo qui al calcolo, mi è caduto l'ingegner Kowalski, al calcolo al dimensionamento della bobina. Dunque, eh, sicuramente realizzando una bobina con spire spaziate, cioè con una certa distanza tra una spiera e l'altra, è effettivamente meglio è più complicata la costruzione è vero che si può accompagnare eh, l'arrotolamento del, del filo metallico di solito rame smaltato eh, sulla bobina con un altro filo che faccia da distanza tra le varie spire oppure come di solito faccio io o metto in stampa un supporto per la bobina con una filettatura col passo necessario o anche per far prima e per fare in modo che il metodo venga applicato da tutti anche da chi non ha modo di avere a portata di mano una stampante 3D o non la sa usare per disegnare eh, un filetto eh, oppure faccio la bobina con spire serrate cioè eh, in aderenza una all'altra allora io ho impostato un diametro del filo io so che ho un filo disponibile rame smaltato di un millimetro ok lasciamo stare i millesimi ma è un millimetro so dal programma di calcolo che la bobina è 28.36 micro e ovviamente se io calcolo 32 diametro interno della bobina 38 la lunghezza della bobina da prima a ultima spiera 38,1 spiere con un diametro massimo di un millimetro quindi perfetto io ho un filo di un millimetro e eh, quindi le, le spiere sono eh, in aderenza decisamente molto semplice vediamo come realizzare la bobina e quali materiali mi servono allora la prima cosa, cosa che mi serve è un supporto di plastica per la bobina io ho trovato un pezzo di tubo ungeberry eh, diametro 32 è per quello che ho impostato nel calcolo un diametro di 32 mm del filo di rame smaltato e io di, di solito lo recupero dagli avvolgimenti di qualche vecchio motore elettrico un misuratore di eh, indottanze allora sicuramente questo non è un fluke però per 20 euro poco più fa bene il suo lavoro un calibro ovviamente per conoscere il, la sezione del filo e le varie misure spero che sia noto a tutti l'utilizzo del nonio tronchesina e tanta pazienza allora ok sul tubo geberit ecco se lo trovo ho già fatto un buco dove infilo il conduttore di rame attacco lo lascio un po più lungo perché mi servirà dopo per testarlo e inizio con tanta pazienza ad avvolgere 38,1 spire Ok, fatta, adesso un po' di nastro per bloccarla provvisoriamente, terminato l'avvolgimento testiamo l'antenna, scusate, la bobina l'antenna magari la testiamo dopo averla costruita allora eh, da calcolo doveva, dovevamo avere un'impedenza, un'induttanza scusate di 28.36 io ho 28.4 qui ho una sola cifra decimale però vedo che il decimale oscilla ogni tanto tra il 3 e il 4 quindi ragionevolmente mi posso aspettare quel valore circa di induttanza considerato anche la, la precisione dello strumento non uso i pontali eh, del tester per effettuare la misura perché cerco di tenere i fili più corti possibili ho lasciato dei fili in abbondanza perché ovviamente ho apportato una correzione ho circa aggiunto mezza spiera in più di quello che era eh, la determinazione del calcolo la previsione di calcolo ora eh, tagli terminali e eh, la bobina è pronta eh, ok questi sono i terminali accorciati su cui ho effettuato la misura eh, il misuratore di... questo misura anche la capacità ha sempre eh, la sede qui due scassi con dei contatti per effettuare la misura senza, senza i puntali ora spero che sia utile a qualcuno che vuole iniziare, a chiunque voglia iniziare eh, la costruzione della, di un'antenna di un dipolo accorciato eh, questo è il mio metodo, sicuramente ne, esisterà, ne esisteranno centinaia, migliaia di, di migliori, più efficienti, ma questo è il mio metodo. Eh, in bocca al lupo a Enrico, eh, Italia Uniforme 1, Quebec, Mike Quebec, per eh, la realizzazione del suo dipolo accorciato per la banda dei 40 metri e 73 a tutti. Buoni DX, da Italia Azzurro 4, Victor, Kevac, Sierra, vinco quasi sempre, è quasi che mi frega.